Da Luci per questo progetto. Oggi andremo ad usare questo bellissimo filato della Shipis che si chiama Catona Denim. Mentre l'amica Costanza, l'ispiratrice di questo progetto, ha usato la lise Diva molto molto bello anche in, in quella versione sono due filati completamente diversi questo è molto eh, più spesso è un 100% cotone e eh, infatti lo andremo ad utilizzare con un uncinetto del numero 4 mentre ehm, con il filato Diva eh, sicuramente sarà più adatto un uncinetto numero 3 poi dipenderà dalla vostra mano. Il quantitativo ve lo lascerò scritto in descrizione in quanto devo ancora eh, terminare la maglia e quindi non so ancora bene quanto filato ne occorrerà. Entrambi i filati sono stati acquistati da Merceria Italia Artisan dove potete trovare tantissimi bellissimi filati. Ovviamente tutti i link sempre nel box info. Ora passiamo al progetto la mia maglia è realizzata con due eh, piastrelle una come potete vedere con tutti e quattro i lati uguali che va a creare questi bellissimi eh, rombi e io questo pannello con le quattro eh, con i quattro spicchi uguali lo userò per il retro mentre per il davanti come potete vedere andrò ad usare un pannello che su tre lati presenta lo stesso motivo del retro ma sulla, sullo spicchio alto quindi quello dove io poi andrò a fare lo scollo ho, ehm, ho lasciato appunto lo spicchio tutto pieno proprio per eh, poter creare poi eh, la mia V si sarebbe potuta creare anche sul disegno ma volevo eh, che la via avesse diciamo un un contorno chiamiamolo così più definito e quindi ho deciso di eh, tenere la parte piena quindi ora io andrò adesso a spiegarvi come si realizza la piastrella la piastrella ve la realizzerò eh, in questo modo vi farò questa piastrella perché ovviamente l'altra avrà per l'appunto tutti e quattro i lati uguali quindi eh, semplicemente quando andrete a lavorare la piastrella dietro invece di fare questa lavorazione quindi avere lo specchio pieno li farete uguali mentre sul davanti eh, farete la piastrella così come adesso ve la vado a spiegare iniziamo realizzando un anellino magico che fermeremo con una catenella ora faremo altre 3 catenelle per sostituire la nostra prima maglia alta dopodiché sempre all'interno dell'anellino andiamo a fare altre due maglie alte una e 2 2 catenelle e altre 3 maglie alte stringiamo un pochino l'anellino magico in questo modo facciamo altre 2 catenelle e altre 3 maglie alte 2 catenelle e andiamo a fare l'ultimo modulo il quarto composto da tre maglie alte stringiamo il nostro anellino in questo modo ed ora carichiamo il filo ed entriamo sulla terza catenella di inizio giro estraiamo il filo ed andiamo a fare una maglia alta così da ritrovarci al centro di quello che sarà il nostro angolo ora realizziamo 3 catenelle Voltiamo il nostro lavoro ed andiamo a fare altre 3 scusate 2 maglie alte perché la prima è sostituita dalle 3 catenelle. Facciamo 2 catenelle e ci spostiamo nel prossimo forellino dove faremo 3 maglie alte 2 catenelle e 3 maglie alte. andiamo a ripetere questo per tutto il giro quindi di nuovo 2 catenelle ci spostiamo nel prossimo forellino ed andiamo a fare di nuovo 3 maglie alte 2 catenelle e 3 maglie alte Ripetiamo fino al termine del giro. Terminiamo il giro dopo aver fatto le due catenelle di separazione, rientrando in quello che era il forellino, dove abbiamo realizzato le prime tre maglie alte, ne realizziamo, altre tre: Una, due. E tre. Carichiamo il filo sull'uncinetto ed entriamo nella terza catenella di inizio giro, stiamo attenti a prendere tutte e due le costine, ecco qui, e abbiamo terminato quello che è il secondo giro. Eccoci arrivati al quarto giro, quindi vado sempre ad alzarmi con le mie 3 catenelle, volto il lavoro e ne faccio altre due. 2. 2 maglie alte, non 2 catenelle. Facciamo 2 catenelle di separazione. Quindi l'angolo sarà sempre composto così: 3 maglie alte, 2 catenelle, 3 maglie alte e 2 catenelle per entrare e uscire dall'angolo. Quindi quello sarà sempre invariato ad ogni giro. Ora nel primo forellino che incontreremo andiamo a fare solo due maglie alte ed andiamo a lavorare le maglie come si presentano: quindi una maglia alta sopra ogni maglia alta. Di questo motivo centrale una due e tre altre scusate due maglie alte nel forellino che segue una e due come potete vedere noi stiamo ingrandendo quello che sarà il nostro rombo quindi è per questo motivo che qui ci sono solo due maglie alte perché il rombo sarà la punta da 3 maglie alte il secondo giro di rombo fatto da 7 maglie alte e il giro centrale che sarà quello del prossimo giro da 9 maglie alte quindi ora andiamo a ripetere per tutta per tutti eh, i restanti lati lo stesso schema quindi di nuovo 2 catenelle 1 e 2 rientriamo nell'angolo con una due tre maglie alte 2 catenelle e di nuovo tre maglie alte, una 2 e 3. Due catenelle e di nuovo in questo forellino 2 maglie alte, una 2 lavoriamo le tre maglie alte centrali una. Due. E tre. E nel foro che segue, due maglie alte. Una. E due. Ripetiamo questo. Per i giri restanti ecco qui il giro si chiude sempre nello stesso modo 3 maglie alte nel mezzo angolo e si chiude con una maglia alta nella terza catenella d'inizio quindi andiamo a fare il nostro 1 2 3 4 quinto giro dopo aver effettuato le 3 catenelle voltiamo la nostra piastrella ed andiamo a fare le altre due maglie alte per concludere il nostro mezzo angolo, 2 catenelle di separazione. Entriamo nel prossimo forellino ed andiamo a fare due maglie alte. Lavoriamo queste maglie così come si presentano: quindi una maglia sopra ogni maglia alta sottostante. Quindi una, due, tre, quattro, cinque, sei e sette andrò a fare adesso due maglie alte in questo foro una e 2 2 catenelle e ripeto sugli altri lati esattamente quello che ho fatto su questo finito il quinto giro andiamo a posizionare un marker su uno dei nostri lati a scelta non è necessario che sia uno piuttosto che un altro io lo vado a posizionare qui vedete lo metto proprio attorno a una maglia alta in modo da non infastidirmi quando andrò a lavorare e questo sarà il mio lato pieno lo vado a marcare all'inizio perché eh, la lavorazione all'inizio potrebbe confondermi poi più andiamo avanti eh, più rimarrà definito qual è il lato pieno e quindi potremo anche toglierlo bene iniziamo con il nostro sesto giro faccio sempre le mie 3 catenelle per fare l'angolo volto il lavoro e vado a fare le due maglie restanti della nostra metà angolo sempre le nostre due catenelle in uscita dall'angolo questa volta ecco metto giù un attimo il lavoro e vi faccio vedere così capite meglio questa volta noi se andiamo a contare queste maglie sono 11 quindi siamo arrivati al centro del nostro rombo da questo giro dobbiamo andare avanti a stringere perché comunque il rombo prima allarga e poi stringe però mentre andiamo a stringere qua dobbiamo crearci già altre due punte quindi queste punte qua questa punta qua eh, andrà posizionata una di qui e una di qui quindi non andiamo a fare due maglie basse perché due maglie basse le facciamo solo quando dobbiamo allargare il rombo quando dobbiamo stringere qui dobbiamo mettere le tre maglie per creare appunto altre due punte quindi cosa facciamo invece di fare due maglie ne facciamo tre quindi una due e tre due catenelle ricordate comunque le due catenelle di separazione ci sono sempre carichiamo il filo saltiamo la prima e la seconda maglia andiamo a lavorare nella terza e le lavoriamo tutte fino a lasciarne due Ne sono rimaste due che salteremo con le due catenelle. Qui dobbiamo avere 7 maglie alte, quindi come vi avevo detto all'inizio 3, 7, 9, 7 e nel prossimo giro saranno di nuovo 3. Quindi facciamo 2 catenelle ed andiamo a fare in questo foro 3 maglie alte, quindi l'altro, l'altra punta del prossimo rombo. Quindi farò 2 catenelle angolo e ripeterò il lavoro però in questo caso qui vi faccio vedere come eh, andiamo avanti perché questo sarà il lato pieno e come lavoreremo adesso questo lato verrà lavorato nello stesso modo in tutti i giri, quindi non andrò poi giro per giro a dirvi come intervenire su questo lato perché sarà sempre nello stesso modo, mentre gli altri invece vanno a creare sempre più rombi. Quindi per qualche giro vi faccio ancora vedere come si creano i rombi. Poi, saprete sicuramente andare avanti da sole quindi adesso riprendiamo subito in mano il lavoro e andiamo a fare le nostre due catenelle nell'angolo facciamo le nostre 3 maglie alte 2 catenelle 3 maglie alte ora facciamo 2 catenelle sempre in entrata ed uscita in tutti i giri vanno fatte 2 catenelle e qui invece di farne 3 come abbiamo fatto su questo lato in questo foro andiamo a farne 2 e ne faremo sempre due su questo lato perché qui dovremo andare avanti sempre ad ingrandire quindi 2 maglie alte lavoriamo tutte le maglie alte sottostanti Ed ora 2 maglie alte in questo foro, 2 catenelle e di nuovo l'angolo, 3 maglie alte, 2 catenelle e di nuovo 3 maglie alte, 1, 2. 3 2 catenelle e siccome siamo di nuovo nel lato dove dobbiamo creare i due nuovi rombi qui andiamo a fare le tre maglie alte nel primo foro 1 2 3 2 catenelle Saltia saltiamo le prime due maglie alti e sottostanti e nella terza maglia alta nella quarta maglia alta nella quinta maglia alta nella sesta maglia alta nella settima nell'ottava e nella nona le ultime due le saltiamo con 2 catenelle e nel prossimo foro 3 maglie alte 1 2 3 Due catenelle e ripetiamo la stessa lavorazione su quello che sarà l'ultimo lato vedete questo è rimasto ancora pieno mentre questi in questi abbiamo posizionato le punte dei due prossimi rombi che andranno a formarsi per ingrandire la piastrella e ovviamente questo centrale che sta iniziando a stringere eccoci qua io ho già fatto l'angolo perché oramai sapete come si fa non c'è bisogno che ve lo faccia vedere ogni volta e siamo nel settimo giro se non erro quindi vado a fare le mie due catenelle ed ora vedete noi qui abbiamo tre maglie alte significa che questo è un rombo quindi non è un ingrandimento del rombo già esistente oppure rimpicciolimento se andiamo a stringere è eh, la punta del rombo quindi noi adesso dobbiamo allargare e ogni volta che dobbiamo andare ad allargare un rombo nel forellino che precede le tre maglie e nel forellino che segue le maglie dovranno essere due quindi ho fatto già le due catenelle di separazione entro nel primo foro e faccio due maglie alte lavoro le maglie sottostanti come si presentano E nel foro che segue due maglie alte una e due 2 catenelle di separazione salto le prime due maglie alte del rombo sottostante dalla terza ne vado a lavorare appunto 3 1 2 e 3 2 catenelle di separazione prossimo foro 2 maglie alte 1 e 2 questo è un altro l'altra punta di un altro rombo quindi vado a lavorare tutte le maglie sottostanti 1 2 prossimo foro ne lavoro solo due uno e due vedete abbiamo chiuso il rombo centrale e stiamo ingrandendo i due rombi laterali quindi ora vado a fare lo stesso schema su tutti i lati ovviamente ricordatevi sempre che il lato pieno dove avete il marker invece verrà lavorato ehm, tutto pieno quindi sempre due maglie alte lavoro tutte le maglie due maglie alte poi ovviamente le due catenelle 2 catenelle e l'angolo quindi questa è la lavorazione che va eseguita sempre non ve lo ripeterò tutte le volte sempre su questo lato mentre qui andiamo a fare esattamente che abbiamo fatto su questo lato sia su questo che su questo ottavo giro ho già fatto l'angolo 2 catenelle di separazione entro nel primo foro con 2 maglie alte 1 e 2 lavoro le maglie sottostanti così come si presentano Nel prossimo foro 2 maglie alte 1 e 2. Come potete vedere, adesso abbiamo 11 maglie alte, quindi è la parte più larga del nostro rombo. Facciamo 2 catenelle. Andiamo a saltare le 3 maglie alte centrali, quindi entriamo nel prossimo foro. Facciamo 2 maglie alte lavoriamo tutte le maglie sottostanti quindi le sette maglie sottostanti le andiamo a lavorare tutte e nel prossimo foro 2 maglie alte Due catenelle andiamo a fare l'angolo facciamo questo per tutti i lati ecco qui come si presenterà il lavoro da qui in avanti direi che il lavoro è la ripetizione di quello che abbiamo fatto fino ad ora quindi questo lato andrà avanti ad essere pieno mentre eh, gli altri tre lati andranno avanti a creare i rombi. Quindi nel prossimo giro verranno fatte tre maglie alte qui, verrà inizierà a eh, decrescere il rombo già esistente. Qui ci saranno altre tre maglie alte che sarà una nuova punta per un nuovo rombo. Qui andrà a decrescere e, e idem qui altre tre maglie alte e così via per tutti i giri perché io vi ho detto di fare prima la piastrella ehm, con i quattro lati uguali perché quella sarà la nostra piastrella retro ed è quella che ci serve per avere i riferimenti per la grandezza di questa perché perché quella ce la possiamo provare addosso man mano che cresce mentre questa dovremo eh, lavorarla appoggiandola sulla seconda per capire quando vogliamo iniziare eh, a creare la nostra v quindi il nostro scollo a v come ho fatto io a capire eh, quando era il caso di iniziare lo scollo semplicemente la piastrella la seconda piastrella quindi questa con il lato pieno eh, doveva misurare un quarto della piastrella intera, quindi io ho preso la piastrella intera già fatta, l'ho ripiegata a metà e questo quadrato doveva stare sopra alla piastrella eh, piegata in quattro perfettamente. Allora a quel punto io ho iniziato a creare su questo lato la mia V. La piastrella, ovviamente, dovrà essere larga per eh, la larghezza che vi occorre quindi dovrete prendere la vostra circonferenza dividerla a metà e quindi avrete il lato la misura della vostra piastrella io ho fatto in questo modo per capire come eh, quando più che come iniziare la mia V se poi voi eh, vorrete adottare un altro metodo ehm, è a vostra discrezione. Io ho usato questo metodo perché ho visto che effettivamente eh, quando mi sono poggiata addosso la piastrella eh, grande, ho visto che la V doveva iniziare più o meno a eh, 7, 8, 9 giri alla fine. Adesso vi faccio vedere le mie eh, sovrapposte per farvi capire esattamente quanti giri ho eh, fatto io eh, prima di iniziare la V vedete io la mia V l'ho iniziata dopo 9 giri 1 2 3 4 5 6 7 8 vedete sul ehm, quindi ho fatto 9 giri il decimo al decimo ho iniziato a creare la mia fenditura per creare poi la v ora vi faccio vedere come come, eh, aprire appunto per fare lo scollo a v per fare il nostro scollo dobbiamo andare a trovarci la nostra maglia centrale le maglie sono dispari quindi è facilissima da trovare in questo caso la mia è la dodicesima l'ho già contata ovviamente quella del campione è la dodicesima quindi vado a contare 2 4 6 8 10 11 e 12 Entro nella dodicesima maglia pesco il filo e vado a fare 3 catenelle che saranno la nostra prima maglia alta tiro bene sotto per fermarla bene ed ora vado a lavorare la prima l'ho fatta con le 3 catenelle vado a lavorare la seconda in questo modo Entro nella terza, pesco il filo, esco solo da due, tengo due occhielli sull'uncinetto, carico il filo, entro nella successiva, pesco, esco solo da due ed ora le chiudo tutte e tre insieme. Quindi ho fatto la mia prima diminuzione, le altre maglie le lavoro esattamente così come si presentano. Quindi andrò avanti a lavorare i tre lati in modo da eh, continuare lo schema quando arriviamo da quest'altro lato vi faccio vedere come eh, chiudere per creare la V. ecco qui io ovviamente vedete ho fatto tutto il giro della mia piastrella e ora ovviamente l'inizio e la fine sarà sempre qua in mezzo Motivazione per la quale vi ho fatto staccare il filo e riattaccare qui: ora, eh, come fate all'inizio, dovete rimanere a 4 maglie dalla fine del giro, solo in questo giro. Quella centrale la contiamo insieme, quindi la eh, maglia centrale sarà sia l'inizio che la fine di questo giro dopodiché ovviamente inizio e fine giro saranno sempre eh, separati solo in questo giro sono insieme quindi andiamo a contare io ho iniziato a lavorare da questa maglia quindi sono a 1, 2, 3 e 4 quindi questa sarà la quart'ultima entro proprio in questa carico il filo esco a metà ricarico il filo entro nella successiva esco a metà quindi solo da due maglie ed ora chiudo la maglia tutte insieme lavoro le ultime due normalmente in questo modo una e due ed abbiamo così iniziato la nostra V. Ora si lavorerà sempre nello stesso modo ovviamente la partenza ve la faccio vedere e poi sarà sempre la stessa lavorazione quindi io faccio una catenella volto il, il, il lavoro alzo e eh, faccio l'apertura con la maglia simulata perché lo faccio perché mi rimane meno buco um, Mentre parlavo l'ho fatta malissimo, mi rimane meno il, il forellino delle, delle 3 catenelle. Quindi vado a fare l'ultima di nuovo, ecco qui. Quindi faccio la catenella per chiudere la maglia per alzarmi di una. Volto il lavoro, ora mi alzo, giro attorno, entro. Ve l'ho già fatta vedere anche in un altro lavoro, esco da due esco dall'ultima così ho simulato la mia prima maglia la seconda la vado a lavorare e di nuovo la terza e la quarta saranno la diminuzione quindi entro nella prima chiudo la maglia a metà uscendo solo da due carico il filo entro nella prossima chiudo la maglia a metà chiudo tutto insieme ed ho fatto la diminuzione quindi adesso posso ricominciare a lavorare così come si presenta vedete ovviamente sta allargando la lavorazione fino ad arrivare a quella che è la nostra piastrella finale al termine della lavorazione noi avremo questo quindi vedete la prima maglia è in comune sia da un lato che dall'altro e poi si va avanti lavorando eh, come vi ho fatto vedere. Ora dobbiamo prendere la piastrella eh, del retro e calcolando quante maglie abbiamo Quindi, su una spalla dobbiamo andare a eh, dividere il nostro lavoro sull'altra piastrella vedete io ho contato su una spalla e sull'altra quante maglie c'erano e ho messo i marker li ho messi semplicemente perché così eh, quando vado a cucire sono sicura di prendere tutte le maglie quindi ora noi adesso andremo a cucire a maglia bassa o come volete una piastrella all'altra lasciando ovviamente questa parte che sarà la nostra v e anche eh, cucita la spalla ovviamente un pezzo aperto per lo scalfo manica il resto fino al basso verrà tutto cucito la cucitura è a vostra discrezione se non sapete come unire due pannelli eh, potrete trovare in fondo al video della maglia jackie il metodo mh, che uso io per unire le piastrelle Ecco qui dopo aver unito eh, il davanti e il dietro, adesso vi faccio vedere la cucitura, vedete? Ho unito il davanti e il dietro e ho eh, unito le spalle, ho fatto un giro di rifinitura a maglia bassa, sia attorno al collo che sotto. Se dovesse essere necessario, potete anche continuare allungando la maglia semplicemente lavorando in circolare io non ho ritenuto di doverlo fare perché la maglia aveva la misura che occorreva a me io direi che questo progetto è finito e spero vi sia piaciuto a me è piaciuto tantissimo ringrazio ancora l'amica costanza che deciso di farmi conoscere questa bellissima piastrella con la quale ha fatto per prima la maglia e la vedrete l'avrete già vista nella presentazione del video io ringrazio anche francesca Italia artisan per i bellissimi filati questo è naturalmente eh, il diva eh, usato da costanza che trovate sempre nel box info eh, insieme ovviamente al link per andare a visitare il suo sito bellissimo dove troverete un sacco di bellissimi filati. Io vi do appuntamento al prossimo tutorial, vi invito a venire a trovarmi sul gruppo Facebook Creando con Luci e Pucci, vi mando un bacione grande, ciao mie lucine, al prossimo video tutorial.